Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video finalmente ho cambiato pc perché come sapete mi si era rotto oggi insieme realizzeremo una presina dal sapore estivo a forma di cabina da mare del mare per realizzarla vi occorrerà un asciughino come questo di cotone grezzo a righe bianche e blu lo trovate da Ikea, ai supermercati, al mercato, dove volete vi occorrerà un tessuto in contrasto della fliselina per applicazioni come questa io uso la freso fl fix non so come si pronuncia l'ormai immancabile interfodera dell'imbottitura piatta e un pezzo di fettuccia lungo 10 cm Il carta modello come al solito lo troverete scaricabile gratuitamente se siete iscritti al mio sito ww.labuotedesettual.com. Andiamo a stirare sul tessuto blu eh, un pezzo di friselina e andiamo a ricavare il tondo il tondino che rappresenta lo blò della nostra. Ehm, cabina, io qua mi sono portata avanti andiamo a staccare la carta protettiva perché dovremo andarla a stirare sulla nostra casetta non state a impazzire vi faccio vedere che con un semplice ago infilando l'ago tra il bordo e la cartina questa viene via piuttosto semplicemente vedete? basterà semplicemente poi tirare e il nostro tondo di stoffa è pronto per essere applicato alla nostra stoffa sotto io mi sono portata avanti e ho già eh, stirato l'interfodera sul rovescio della nostra stoffa quindi preparatela anche voi e vi ricordo sempre di lavorare con la stoffa pulita, lavata e stirata quindi andiamo a incollare la nostra interfodera e su una delle due andiamo a tracciare con un pennarello evanescente come il mio più o meno dove andiamo ad applicare il nostro oblò io ho deciso di applicarlo qua non vi preoccupate dall'altro lato non si vede andiamo a guardare semplicemente contro luce e a posizionarlo più o meno sarà a questa altezza tentate di centrarlo Ecco fatto, andiamo ora a stirarlo sulla stoffa in modo che non si muova più. Adesso selezioniamo con la macchina da cucire il punto festone, abbassiamo la velocità al minimo perché dobbiamo lavorare su una curvatura, vedete io qua ho tre velocità, l'ho messa al minimo eh, perché appunto andando a lavorare su una linea curva è abbastanza difficile, quindi meglio lavorare un pochino più piano e fare un lavoro fatto bene. Per lavorare in tondo dovete sempre muovere la stoffa e alzare il piedino. Ecco, il risultato è questo, col punto festone fatto a macchina. Se non siete capaci o non vi sentite sicuri a macchina, non preoccupate, potete realizzarlo anche a mano. Andiamo adesso a tagliare i fili in eccesso. Per avere un lavoro un pochino più pulito. Giriamo la nostra stoffa e andiamo a metterla dritto contro dritto andando a uh, centrare le righe. Aiutatevi con gli spilli per andare a posizionarla in maniera perfetta, e appunto, spigliamo o imbastiamo la nostra presina dritto contro dritto e inseriamo la nostra fettuccia piegata in due. Con l'anello rivolto all'interno e su una delle due parti a rovescio mettiamo l'imbottitura. Andiamo poi a cucire tutto intorno lasciando questa parte aperta perché ci servirà per risvoltare il nostro lavoro. Una volta fatto questo andiamo a tagliare l'eccesso di stoffa. Come vedete io ho lasciato l'apertura per poter risvoltare la nostra casetta. Quindi tagliamo l'eccesso di stoffa lasciando un centimetro o mezzo centimetro di margine. Siccome nel mio caso il tessuto sfilaccia molto, appunto sto un pochino larga e sto a circa un centimetro dal bordo. Adesso andiamo a togliere gli spilli e risvoltiamo la nostra cabina del mare. Spuntiamo però prima gli angoli come facciamo sempre, quindi i due laterali e anche in basso i due eh, angoletti sul fondo. Questo ci permetterà di poter risvoltare meglio all'interno la stoffa. Come vedete, pur avendo usato l'interfodera, non, non è molto rigida, eh, si riesce comunque a maneggiare e a risvoltare agevolmente. Però al contempo ci proteggerà le mani, è una piccola protezione in più per non scottarci con le pentole. Se volete essere sicure mettete un, po di, eh, un doppio strato eh, di imbottitura di quella piatta, mettetela doppia, sia da un lato che dall'altro sul rovescio della stoffa quando siete prima di cucire insieme la casetta adesso tiriamo fuori bene gli angoli con la nostra immancabile bacchetta dei cinesi che sapete che è la mia rigirella come <ride> preferita quindi spingiamo bene fuori tutti gli angoli e tendiamo le cuciture Ecco fatto, la nostra casetta è praticamente finita, adesso non dovremo fare altro che girare all'interno la stoffa in eccesso e andare a chiudere eh, con dei punti nascosti la nostra casetta. Siccome a me così non piace, io andrò a fare una ribattitura lungo il perimetro, a mezzo centimetro dal bordo. In pratica vado a fare una cucitura punto dritto su tutta la casetta e al contempo vado a chiudere la, parte, la base della nostra cabina. Cambio il filo e utilizzo un filo in contrasto in modo che la mia ripartitura si possa vedere. Quindi sistemiamo bene la base della nostra cabina mettendo, allineando bene le righe e andiamo poi a imbastire oppure a fermare con uno spillo. Io utilizzo questi spilli molto lunghi, eh, mi trovo molto comoda perché mi permettono di saltare la parte dell'imbastitura. Adesso andiamo a ribattere tutto intorno alla nostra casetta. State a mezzo centimetro dal bordo e fate dei punti abbastanza larghi. Usate le campane <ride> ecco io qua ho avuto dei problemi con la tensione del filo come vedete mi si è ingrugliato un pochino nel caso disfate e cambiate la tensione regolate la tensione del filo ecco il risultato questa è la casetta spero che questo progetto vi sia piaciuto ne fate un'altra identica e siete a posto ciao